Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash, io sono GlacialSphere e in questo video andremo ad ottenere un altro dei Pokémon iconici di Ash, come avete letto dal titolo otterremo Gumi.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 questa è la squadra per adesso definitiva di Kalos, a cui tra poco si aggiungerà anche Gumi. E nello scorso episodio abbiamo preso la nostra, credo, terza medaglia. Fatemi andare a vedere un secondo nella, nella borsa, eccoci qui. Abbiamo, sì, la terza medaglia di Kalos. Abbiamo la Bug Badge, Cliff Badge e Rumble Badge, presa proprio nella scorsa puntata contro Ornella, qui a Antaropoli. Ora... Andremo verso est Verso il percorso 12 Prima questa via era bloccata E proseguiremo il nostro, la nostra avventura Verso Temperopoli Ora però guidiamoci il percorso 12 E già lì sotto vediamo Gumi Vediamo se possiamo prenderlo o no Prima dobbiamo sfidare questa allenatrice Questa sarà la più grande battaglia mai vista Oh incredibile Chissà che Pokémon ha questa Vediamo eh Questa Nini A Smoocham da cioè, Tu davvero dici che sarà una, una battaglia incredibile con Smoocham? Ma che problemi hai? Beh, innanzitutto eh, Contro Farfetch manderei Frogadier E direi di mettere davanti Frogadier e Gumi, Appena appunto lo prendiamo Per iniziare ad allenarli Andiamo di Ice Beam Ah, di pochissimo non è morto, peccato Risponde con un uh, Air Cutter e noi andiamo con Round Ok E abbiamo battuto anche Nini Ora prendiamoci Gumi. Sembra perso. Vuoi portarlo con te? Ma certo che sì. E otteniamo Gumi. Andiamo subito a dare un'occhiata alle sue statistiche, alle sue mosse. Livello 30, quindi niente male, non, do non dobbiamo nemmeno allenarlo più di tanto. E Johnny Nature. Aumenta l'attacco speciale e diminuisce la, la, sp la velocità. Oppure il contrario, aumenta la velocità e diminuisce la difesa speciale. Fatemi vedere. Sì. No, aspettate. Aumenta l'attacco speciale e diminuisce la velocità, mm. come abilità ha idratazione, guarisce appunto i suoi problemi di stato se piove, flagello, idropulsar, rain dance, questa lì la lasciamo perché è importante affinché si evolva poi nel suo stadio finale, e bide che serve pazienza. Mm. Mm. Allora, fatemi vedere un attimo le statistiche di questo Pokémon, sarà un attaccante speciale o un attaccante fisico Gudra? Che natura sarebbe meglio metterli? Scrivetemelo nei commenti voi che sapete magari meglio come gestire questo Pokémon Io della sesta generazione so poco A questo punto però mettiamo davanti Gumi Mettiamo Froga a dargli supporto in caso di lotta in doppio Poi andiamo magari a dargli qualche mossa interessante a Gumi Come tipo? Fatemi vedere che tipo è Tipo Acqua Drago? Fatemi vedere un secondo No tipo Drago e basta Beh a questo punto ragazzi noi avevamo preso l'Oltraggio no? Se lo puoi imparare Allora Outrage Vediamo se lo troviamo Allora allora allora allora Vediamo un po' Eccolo qua Outrage Sì, lo puoi imparare vai Diamo gli Outrage assolutamente al posto di pazienza Ecco fatto Una mostra di tipo drago molto interessante E con cui almeno può sfruttare la stab E poi Credo basta Potremmo dargli magari Surf al posto di Pulsar. Quindi scendiamo giù fino in fondo e prendiamo Surf Eccolo qui Vediamo se lo può imparare, no non lo può imparare Tecnicamente potrebbe impararlo Pikachu Divertente ma anche no A questo punto dai possiamo, possiamo provare ad andare avanti con Gumi Tu sei un allenatore? No We raise a Skiddo here They help us out in all of our deliveries Che allora allevano gli Skiddo Tra l'altro Skiddo li possiamo trovare anche selvatici in questo percorso Se siamo fortunati e um, li usano per le consegne Salve Stop right there, criminal scam Dovrebbe continuare la, la frase per, per la citazione a Skyrim, credo O a Oblivion Allora, Barbaracol Tipo Acquaroccia, se non sbaglio Che merda di Pokémon Andiamo di oltraggio Poison Jab, cosa? Quanto male mi ha fatto? Sì, boh, va bene tutto, però cioè pure, essere, pure oltre ad essere un Pokémon di merda Mi ha pure ucciso Andiamo di Frogadie. Mi ha pure ucciso Gumi Allora, andiamo di Geloraggio Non gli fa molto, peccato Guarda che danno che fa Ma che schifo che fai Surf, questo sicuramente gli fa più danno Ecco fatto, crepa Schifo di Pokémon Fatemi tornare un secondo subito al centro Pokémon Tanto è qui a due passi non, non sto a tagliare il video. Andiamo a curare il nostro povero Gumi. Perché? Niente, è stato disintegrato da un Barbaracol totalmente inaspettato. Quindi curiamolo. Sarà un po' difficile allenare Gumi. Almeno finché non si evolve al secondo stadio. Sliggo dovrebbe essere. E poi Kudra. Ecco, finché non si evolve in Sliggo sarà un po' tosta. eh. Vediamo un po' se ci sono dei Pokémon selvatici qui da prenderci. Oltre a questo strumento. Abbiamo un Flabbebè, attenzione, non l'abbiamo ancora preso Flabbebè, quindi cerchiamo di prenderlo. Come vi dicevo io faccio il Livindex ma non sto a collezionare tutte le possibili varianti di un Pokémon. Quindi per esempio tutti i possibili colori diversi del fiore di Flabbebè li lascio perdere, me ne basta uno di Flabbebè. Ok. Tipo Folletto. E abbiamo anche lui. Prendiamo questo strumento che sono degli avanzi, niente male. E sfidiamo questo allenatore Sei l'attore perfetto? Ma per cosa? Esattamente Dovrei essere un attore perfetto Snapple O Snubbull O Snubbal boh. Ok Intimidazione Andiamo di Waterpulse mm. Ok viene sostituito Gumi E viene tirato in campo Fletchinder Beh l'hai voluto tu Approbazia Perfetto, poi Gallade, tipo lotta eh, Rimanderei in campo Gumi Devo riuscire a far riprendere un po' di punti esperienza Altrimenti qua è un casino È un casino davvero E cambiamo poi subito Pokémon E mandiamo in campo Polucia Sperando che non usi Psicotaglio Altrimenti mi sono fregato Ok, assalto lo reggo più o meno E andiamo in Acrobazia Perfetto. Poi Cos'è Dark? Dark, ah, Dark è Olucia. Shiny? Dovrebbe essere lui, no? Dark, eh, guardalo lì, sì, Olucia Shiny, Lucia Nero. Um... Cambia un Pokémon. E contro Olucia io manderei Frogadier. Guardate che piano piano Gumi riesce a salire di livello, eh. Karate Chop, lo berreggiamo e andiamo di Surf Che fa parecchio male Ancora Surf Perfetto Gumi a livello 31 Frogadier a livello 33, Vorremmo imparare Smackdown Ma anche no, grazie E abbiamo battuto Karl. Bene, diamo una curatina ai nostri Pokémon Con qualche strumento Qualche pozioncina, tipo Ad Aulucha E una super pozione a Frogadier. Ok, proseguiamo. Battiamo anche questo allenatore. A battle, si vous plaît. Come vedete è molto francese questa parte. Gentleman Pierre. Oh, Clefki, eccolo qua. Uno dei Pokémon più stupidi mai creati, il Pokémon portachiavi Tipo Acciaio Spettro, se non sbaglio. E' è un casino Acciaio Spettro per questo Pokémon, per il nostro Gumi. Quindi sostituiamolo e mandiamo in campo Fletchinder. Metal Sound, ok, mi abbassa la difesa speciale, però noi usiamo Flame Charge. Super efficace, buono. Ci aumenta pure la velocità, andiamo ancora di Flame Charge. E siamo anche a più 2 di velocità ora. Abbiamo battuto Pierre. Che tema fantastico, ma cosa vuoi? Ma vattene. Lotta in doppio, ok. Prima di questa lotta in doppio io cercherei un po'... Qui se troviamo dei Pokémon nuovi da prendere. Un altro Puncham. Uh, no, grazie. Facciamo i classici tre tentativi. Luxio, ce l'abbiamo già. Come ben sapete abbiamo completato il Living Dex di Sinnoh. Quindi non possiamo fuggire, dai, dai su. Grazie. E ultimo tentativo, vediamo un po' chi esce. Golbat. Mm, mi aspettavo di meglio, sinceramente. <ride> Golbat anche no. Ok, a questo punto andiamo a fare la lotta in doppio. Allora, ehm, Frogadier. Mh, non conviene. Mandiamo ma Olucia. Olucia e Gumi. Forza, lotta in doppio. I'm looking for a treasure. The treasure will be mine. Ecco che stanno cercando questo tesoro. Non sappiamo se sono in cooperazione o in competizione questi due. Allora, Blake e Hit. Oddio, belli stick. Ma questi. Questa è l'evoluzione di qualche Pokémon, oppure un stadio unico, Mewstick. Non ricordo, sapete? E non ricordo nemmeno che tipo siano. Forse Folletto o Psico. E andiamo di Oltraggio, che colpirà tutti indistintamente, oppure meglio fare Focus combinato su uno solo, meglio fare Focus combinato. Andiamo di Hydro e Acrobazia. Anzi, poi sono Jab, perché forse sono di tipo Folletto. No, andiamo comunque di Acrobazia. Ok agrobazia fa abbastanza danno Buono Psichico mi farà malissimo Infatti sono di tipo psico Mi sa questi Infatti sono, hanno usato psico Idropulsar non riesce a buttar giù Cacchio Non riesce a buttarlo giù Tosta questa eh Andiamo di flagello Allora E Un Un ex veloce Su miaustic Per Uccidere almeno il primo E far prendere un po' di punti esperienza a Tutti Altro psichico su Olucia Va bene Ce lo, ce lo prendiamo Flagello Che fa pochissimo danno Allora Dato che sono tipo Psico Manderei in campo Frogadie E andrei di Allora Oltraggio E Surf Tanto Gumi Lo regge tranquillamente Psichico non lo regge Mi sa Addio Gumi Addio Mi sa che ho fatto un po' Una cavolata a Fare surf qui Comunque Andiamo di Flash Inder e andiamo di Acrobazia e Geloraggio. Tosti, eh? Questi due Meowstic. Perfetto. Ditemi che siamo arrivati a Temperopoli, per favore. Qui troviamo una Shiny Stone, così posso almeno curare i miei Pokémon. Sì, Kumarin City, che sarebbe Temperopoli. Ok, andiamo a cercare subito... Il centro Pokémon di questa città. Adesso riusciamo a trovarlo. L'esplorazione vera e propria di questa città. Vediamo se la facciamo in questo video oppure in un altro. Anche se sembra abbastanza grande, ci sta magari farla direttamente in questo video. E poi magari andare a battere direttamente la palestra. Vediamo, eh. Dobbiamo trovare il centro Pokémon prima, però. <ride> per curare il nostro Gumi. Di qua non c'è nulla. Ma esattamente, dov'è il centro Pokémon in questa città? Cerchiamo meglio. Non è che devo entrare in queste barche? Non penso, no? Non credo proprio. No? Magari devo entrare qui? Devo passare attraverso questa casetta? Ma non credo. Ma scusatemi, dov'è il centro Pokémon in questa città? C'è qualcuno che mi cura i Pokémon? Nobody has ever come here to visit me, thank you Ah grazie, ci dà una silk scarf perché nessuno viene mai a visitare, viene mai a trovarlo Qui possiamo entrare, magari c'è qualcuno che ci cura poco, ma no Possiamo rubare un lucky egg a questo tipo I feel so lucky, no one will ever take my lucky egg Eh mi spiace, mi spiace, qualcuno te l'ha appena preso Salve, I need to find a job, I'm not going to last long here without one Attenzione, questo deve trovare un lavoro perché non durerà molto senza un lavoro a questo punto entriamo qui, salve, e ci danno l'opunnite, così, a caso. Allow me to take you across. Grazie. E questo invece ci dà un metronomo. Ok. Oh, perfetto, abbiamo trovato il centro Pokémon. Quindi questa città è sviluppata su due, eh, su due coste, forse. I don't need this anymore, after all I could... Never get it to work E ci dà un mauelite Perfetto A questo punto Torniamo dall'altra parte però E andiamo a completare prima di tutto il percorso Poi l'esplorazione di questa parte della città Completiamola parlando alla, alla gente che c'è qui Salve Isn't my boat amazing Ha un, un pigliamosche che possiede un, uno yacht Non sapevo che fossero ricchi i pigliamosche Ok parliamo a questo guru Should I get a new Pokémon? Ok, questo invece è un allenatore Che ci eravamo giustamente persi Ah, 6 Magikarp È il tizio dei 6 Magikarp Beh, eh, andiamo di Oltraggio Ok, per fortuna riesce a shottare perlomeno Magikarp Almeno quello È comunque più veloce Magikarp di Gumi Questo forse magari Anche per la sua natura Che gli ha diminuito la velocità Perfetto. Tutti i Magikarp sono stati disintegrati, ora cambiamo Pokémon, giustamente per togliergli la confusione, mandiamo un attimo Frogadie. Eccoci qui. E rimandiamo in campo il nostro buon gumi per fargli prendere altri punti esperienza. Vai, oltraggio. Colpo critico pure, eh? buono. Ma con quest'altro. Con queste altri due Magikarp dovrebbe riuscire a salire di livello. E forse si evolve in Sligo al livello 32, eh. Dai. Eh. Per favore evolviti. Perché allenare Gumi è davvero difficile. No, non si evolve, peccato. Salve. Andiamo a sfidare questo nuotatore Alessandro, così il nome italiano è completamente a caso Allora, Quillfish Gli direi di cambiare Pokémon contro Quillfish è tipo acqua veleno Manderei Froga... No, Frogadie no, manderei Volucia Punte, ok, ce le siamo evitate per un soffio Andiamo poi di Acrobazia Sperando che non abbia veleno. Punto. Vai ancora di acrobazia. Ok, non dovrebbe aver avuto veleno. Punto. Binacol, Sì, ricambia un Pokémon. Rimandiamo Gumi. Mm, è vero le spine. Le dannate punte. Rimandiamo in campo poi. Poulucia. Oh, no, è vero, devo mandare in campo Frogadier contro Binacol. È vero è vero è vero è vero Ma andiamo comunque Usiamo comunque Brick Break Che dovrebbe essere super efficace E va bene lo stesso Perfetto E abbiamo battuto anche Alessandro Andiamo a dare un'occhiata invece Dall'altra parte del percorso Dove non eravamo stati Di qui Vedere cosa c'è un attimo qua Ah c'era uno strumento appunto Che ci eravamo persi Un'altaria nite Attenzione Una mega pietra Importante eh Importante prendersela non si può entrare in questo recinto di Skid, vero? Perché vedo che ci sono delle bacche lì Ok, Gumi contro Fluffy Vediamo no, se ci lascia fuggire No, non ci lascia fuggire Non ci lascia fuggire Ok, ora sì Perfetto, abbiamo quindi completato anche il percorso 12 Perché non c'è più nient'altro da fare qui Abbiamo esplorato questa parte della, della città di Temperopoli A questo punto andiamo nell'altra Nell'altra parte della città. Vedete che, vedete che comunque ci hanno dato un botto di strumenti: eh, pietre evolutive, mega pietre evolutive, anzi a manetta, ci hanno andata tanta tanta roba. E dobbiamo ancora esplorare, esplorare tipo un'altra metà di città. Ok, abbiamo curato i nostri Pokémon. Ed ora continuiamo ad esplorare. Salve? My late friend gave this to me, ok, un altro che, regala, che ci regala qualcosa. Swampertite, anzi ottimo. The city where Bay and Boot are bound. Ok, cos'è Boot in, in inglese? Non lo so purtroppo. My Pokémon has, hasty, has a, a hasty nature. It has higher speed de, than my other Pokémon. Ok, va bene, questo parla delle nature, è abbastanza inutile. Proseguiamo, salve. Il percorso 13 è un deserto arido. Come possa essere così vicino a noi? Non ne ho idea. Giustamente perché loro qui è una località marittima, però se ci pensate... Tipo il Mar Rosso, località marittima, ma è attaccato ad un deserto in realtà. Allora. Salve. Qua possiamo comprare roba e sono gli incensi. Se volete prenderli, sono qui. Anche se ormai a questo punto del gioco dovreste averli già presi tutti. This place is too nice. Help me spread some crap around. Ok, ci dà questa Black Sludge. Grazie. Andiamo un po' a vedere quest'altra parte di percorso. Abbiamo clam. Clem. E abbiamo Lem e sua sorella Clem. I wish we would get rid of the railway and just walk across the town like, the, like most towns. Attenzione. The gym is inside the pledging tree. I think it's a fitting for a grass gym leader. Ok, questo quindi è un capo palestra di tipo erba, come vedete. E appunto la palestra dentro un albero, giustamente, dicono anche abbastanza senso. Allora, qui dovremmo quindi aver finito tutto finito di esplorare questa città manca solo la palestra e manca anche Clem che è lì davanti allora facciamo che Clem lo sfidiamo adesso anzi Lem perché Clem è sua sorella Clem lo, eh, Lem lo sfidiamo adesso ma la palestra la facciamo nel prossimo episodio quindi facciamo eh, Lem ora E eh, finalmente ti ho raggiunto eh, volevo dirti che la palestra a Luminopoli ha quasi finito tutte le riparazioni yeah questo vuol dire che potrei sfidare il mio fratellone e eh, appunto stavo pensando che potremmo fare una lotta Proprio ora Fammi vedere quanto sei, quanto sei diventato forte Dall'ultima volta che ti ho visto Ti mostrerò anche la, mia anche la mia forza Ok Vai sfidiamo il buon Lem Che in inglese è Clement. Allora Bunnelby Vediamo se riusciamo a tirarlo giù con un oltraggio eh? Ah ma il shot diminuisce la precisione Però noi andiamo di oltraggio Ok due oltraggi dovrebbero bastare Perfetto non fallisce Ottimo Ottimo davvero Ecco come è nel campo Chespin Azz, Missile Speed lo fa malissimo Ok, altro ultraggio, perfetto Ora però sostituiamo il Pokémon E contro Chespin direi di mandare Fletchinder E infatti Missile Speed ora non ci fa più nulla Andiamo di Acrobazia Siamo vicini all'ultima tornata di evoluzioni, eh. Luxio rimandiamo in campo Gumi per fargli prendere altri punti esperienza. Lo sostituiamo poi subito e mandiamo in campo direi Hoolucia. Sperando che non attacchi con un attacco di tipo elettro, vediamo. No, Thunder Fang invece, ce lo paralizza sicuro, appunto. Niente, Hoolucia morirà. Mi dispiace, ma non possiamo farci nulla. Abbiamo voluto dare i punti esperienza a Gumi e l'abbiamo fatto. Andiamo in campo Forgadier. Che userà Surf? Farà parecchio male Lazio. Peccato per questo Thunder Fang che paralizzerà sempre. Purtroppo è così. Purtroppo in, questa, in questo fangame le mosse che mordono sono buggate e applicano sempre lo status. Andiamo poi di attacco rapido. Ok, Fletchinder si prende i punti esperienza. Così come Gumi. De den, lasciamo Fletchinder. E andiamo di flame charge. Nazo ci paralizza purtroppo. Però noi lo bruciamo, Golo. <ride> Azione e flame charge. Bene così abbia battuto anche Clemon, ovvero Lem, e Fletchinder si evolve, che bel finale di episodio. Finalmente avremo Talonflame, e Talonflame top, davvero top. guarda lì che bello. I think I know what I need to do now to prepare for our gym battle. Attenzione, adesso lui pensa di sapere cosa deve fare per prepararsi alla nostra lotta in palestra. Ti incontrerò di nuovo a Luminopoli E quindi a quanto pare presto andremo a Luminopoli a sfidare proprio Lem Per prenderci la nostra a quanto pare forse quinta Se la facciamo dopo questa Medaglia di Kalos Perfetto abbiamo quindi